Non sapendo di cosa sta succedendo siamo in forte preoccupazione. Volevamo delle risposte e per ora non ce le stanno dando. Ancora una giornata di tensione e apprensione a Terra Nuova Bracciolini per le sorti della vertenza FIMER. Dallo scorso mercoledì i lavoratori sono in stato di agitazione permanente e per questa mattina fuori dai cancelli dell'azienda è stata convocata un'assemblea pubblica. Noi vogliamo portare l'attenzione perché...